Voglio che un giorno si sappia quello che ho scritto nelle canzoni Che quello che ho visto è solo l'istinto tirando conclusioni Mi sono spacciato per ciò che non ero, per più di una volta Avevo bisogno di un dio e l'ho ritrovato sentendomi in colpa Voglio che un giorno tu sappia quante promesse che ho infranto Quando la notte dormivo su un fianco e su un cuscino, Noci di pianto quando bevevo e tornavo distrutto a casa la sera Convinto di avere l'affianco lei che puntualmente non c'era E voglio che un giorno risplenda la mia certezza, Le mie abitudini fragili fili figli di battenti Infiniti atti, brevi voragini, sai Da quanto ho chiesto al tempo di essere meno lento Adesso chiedo a me di stare al passo Ma non ci riesco e voglio che tu non veda mai Miei occhi di adesso mentre sto scrivendo La rabbia che coincide con quanto perdo Ma ti giuro che da sempre io punto all'eccellente Se devo avere poco scelgo di avere niente e Costa cara la fragilità Che l'amore non, non passerà E se poi torni tu passa di qua E' una bugia anche la verità In questo viaggio nell'infinità che l'amore non, non passerà Voglio che un giorno si sappia Quello che ho dentro Quello che ho fatto Quello che ho detto Resta diverso Il giorno che ti ho chiesto Tu restami vicino Che prima o poi Perdo il controllo Quando allo specchio Mi guardavo stanco Rimando la vita ad un'altra Stasera Mi sento stanco E tu mi criticavi Ma vivo in alto E vedo bianco L'amore è sempre vero Se visto da un altro E visto che ora Tu c'è un altro Io mi sento fuori luogo La vita La puoi comprendere solo Se senti il vuoto E Dio Che esiste in un mondo che insiste voglio stare da solo se dai ora dammi del triste io ti giuro voglio solo che un giorno si sappia che in una spiaggia resta unico ogni granello di sabbia e costa cara la fragilità perché un posto nel mondo non ha in questo viaggio nell'infinità so che l'amore non, non passerà se poi torni tu, passa di qua. E' una bugia anche la verità. In questo viaggio nell'infinità. So che l'amore non, non passerà. na In questo viaggio nell'infinità. So che l'amore non, non passerà. E se poi torni tu passi di qua, è una bugia anche una verità. In questo viaggio nell'infinità, so che l'amore non passerà.